bentornati al Gormiti Show. Johnny, cosa stai facendo? È iniziata la puntata. Johnny, ma, ma stai giocando con Piro? Giada, sto chiacchierando con Piro. <ride> È davvero ci stiamo, bellissimo. Ci stiamo raccontando un sacco di cose, mi sta raccontando tutte le sue battaglie. Non sai ruggire tu? Prova. Mm -hmm, mm -hmm. Da troppo. Tra l'altro Giada, lo sai che uh, Piron è la mia hyperbeast preferita? No, perché lo so, lo fa so. parte del popolo del fuoco, ovvero del magma, ti ricordi l'evoluzione? Io invece preferisco Gorok sai perché? Perché sì. fa parte del popolo di Lortita. E lo so, lo so, lo so. E, e Giada... Però secondo me, guarda, tutte le hyperbiste sono fortissime. Vabbè, ah, ma quello è sicuro, tutte. è sicuro, anche se Piron. Facciamo una cosa Giada, uh, visto che siamo in tema um, hyperbeast sì, eh. ti va di rivedere? La loro, la loro evoluzione, il loro cambiamento da meca ad alfa. Ma è una bellissima idea. Andiamo Dai, a vedere. Dai, vediamo, aspetta, aspetta. Già, ne hai visto Pyrrhon quanto è diventato forte? È diventato fortissimo! Ah, guardiamo le differenze tra Piron e Alfa Piron. Intanto, guarda, i colori sono cambiati. Ricordano molto di più i vulcani. Esatto, eh? perché adesso lui fa parte del popolo del magma, quindi colori più vulcanici scotta tantissimo! Scotta? Ma sto scherzando, Giada, non scotta. Però è il popolo del magma, lo sai che è rovente, no? Eh, sì. e, e guarda come è diventato veloce. Senti? Oh, ruggisce. Mi piace un sacco questo ruggito. Wow. Ma lo sai che anche Gorok... Si è trasformato Certo È diventato ancora più forte Eh sì, eh sì è vero è Allora, vero. prima di tutto è diventato più muscoloso È vero E io il suo braccio è diventato di cristallo wow. Hai visto? Guarda come è ricoperto di cristallo wow, Bellissimo cioè, E guarda un po' Anche lui! Ah sì? Eh, allora preparati al combattimento! Wow! Che wow. wow. Ah, Vai, la gara è che ruggisce di più! Ok, ok Giada. Giada, eh, a proposito, devo dirti una cosa. C'è una piccolissima sorpresa! Che cosa? E, e diventiamo degli arbitri, ti ricordi che te lo dicevo prima? Johnny, ma noi non giochiamo a calcio! Ma no Giada, no, non c'entra niente il calcio! Senti, vieni con me dai! Vieni. Vieni. Ok, vieni. Vieni. Vieni. Vieni. Vieni. Vieni. Vieni. vieni, andiamo! Andiamo, andiamo! Ok, voi... Bene, sono tutti e due okay, super pronti, allora okay. si può iniziare. Voi sapete sfida. come funziona la sfida con i collezionabili, come facciamo io, come facciamo io e Giada? Sì! Come funziona? Raccontateci, diteci, diteci un po'. Voi aprite le bustine e poi okay. vedete i numeri. Sì. Che c'è sulla carta? Il punteggio dei numeri. Ok, e quello più alto? Sì, quello più alto. Allora... Vince. Vince, Voi avete le bustine Giusto. ce l'avete lì? Sì, facetele vedere. Oh, che bello, ok. Perfetto, ottimo. allora io direi: al mio tre, apriamo le bustine, allora, bustine in mano. Prima cosa. in mano, faccela vedere, fatecela vedere. Una, una, una, una, una, bustina. Solo una, prendete una, ok, prendete benissimo. Il bordo pronti a scartarla. Al pronti, 3 1 si scarta 2, 3, 3. Apriamo vai, la. Amico, Una alla volta, inizia Matteo, ci dice che hai trovato. Facendoci vedere il gormita. Facendoci vedere il Gormita, Lord Eclos. Lord Eclos, Lord Eclosed. E sulla card che numero hai? Il numero 9. Ok, il numero 9, ok, vai Fabio, tocca a te. Che hai trovato? Facci un po' vedere. Motak! Oh. Motak, facci vedere. Oh. oh! Allora, toglilo dalla plastica Motak, così ce l'hai in mano per bene, bravissimo. E poi si dice che il numero hai sulla card. Otto! Ok, Otto. 9 più 8. Ok, diciamo che siete ancora... E siamo lì, eh, dai, dai, siamo lì. Non, Poi... si, chi... non si riesce ancora a capire chi possa aver vinto. Matteo, sotto il piede che del tuo... Figlio. Nel tuo Gormita, allora. chi hai? Che numero c'hai? 8. 9 Otto. più 8 quanto fa? Lo sai? Contiamo insieme? 17. Hai già fatto i calcoli, bravissimo. bravissimo. E invece tu Fabio, che numero hai trovato? 2! 2? Ok, e quindi? Fa 10! Fa 10! E quindi chi ha vinto? E Matteo! Matteo! Matteo facciamo... Questa volta hai vinto! Bravo Matteo, hai vinto te! Però facciamo una cosa, visto che abbiamo ancora un pochino di tempo. La rivincita, dai! Volete per... fare la rivincita? Facciamo la, rivinci... la rivincita! <ride> la rivincita, così magari... Ne apriamo Fabio... un'altra! Fabio può recuperare! Vai, prendiamo un'altra bustina! Al mio 3, via, 1, 2, 3, apriamolo! Basta, apriamolo, apriamolo! Dai, dai, Fabio ha vinto Matteo, adesso devi vincere anche tu! Mi raccomando, apri! -te, apri -te. Vediamo ehm, Matteo che ha trovato... Koga, Cog! Eh ma tutti forti, vedo già che sulla carta mi è il numero 7. Mi... <ride> Fabio, ok, è arrivato l'intervento della mamma o papà? Giusto? Adesso scopriremo cosa hai trovato. Vediamo oh. un po' piccolo Fabio che hai trovato tu, Achilles. Achilos. Achilos. Achilos. E sulla card che numero hai? Il numero 7. Siamo 7. pari. Giusto, Matteo, mi confermi che anche tu hai il numero 7? Sì. Ok. okay. Oh. Oh. Fabio. Sotto al piedino. Che numero hai? 3. Ok, 3, 7 okay. più 3 sai quanto fa? 7 più 3 fa 11, no aspetta 10. 10, giusto. giusto, ok. E tu sei a 10. Vediamo, Matteo? 2. 7 ah. più 2 fa? 9. Quindi chi ha vinto questa sfida? Fabio. Bravi! Pari. siamo pari! Io che direi che bello. Questa, questa sfida gormitica sì, è super calma. gormitica e avete vinto. Allora, vi è piaciuta questa sfida? Siete i primi sì, sì. a farla! Siete i primissimi bambini che partecipano al Gormiti Show sfidandosi! Bravi ragazzi! Bravi, bravi, bravi! Facciamo una prova. Allora, prima di salutarvi, quanto vi piace il Gormiti Show? Da 1 sì, a 1? Neanche <ride> da uno sì. a uno a qualcosa! Ma lo seguite da tanto? sì sì okay. ma avete per caso una puntata che vi piace di più delle altre avete mai visto una eh? sì. Però Quella, quella puntata tipo vai fabio dici tu quale e poi affidiamo anche a matteo in oh. quella in cui fate le palline quella in cui fate le palline per il natale l'albero natale sì. fatte sì Quelle? Oh, eh, io, io ho fatto un po' di pasticci quel giorno, vero? Però... Mi fa sempre pasticci sì. quando ci sono i lavori. Pochi pochi. Ma... Pochi, pochi, pochi, pochi pochi. Pochi pochi, Pochi pochi. Invece tu, Matteo, quando avete, avete quando avete fatto vedere la mia bacheca gormitica? È vero, ah, no? è vero, ti ricordi, sì, fatto certo. Rire. Ok, allora bimbi, noi vi dobbiamo salutare, vi ringraziamo tanto per essere stati con noi, continuate a seguirci. Siamo stati felicissimi di avervi conosciuto. Adesso il rito è apriamo le braccia che ci abbracciamo. Aprite le braccia. Oh. Facciamo un gorma abbraccio. Un gorma abbraccio oh, grandi, per voi. Grande, grande. Grazie bambini, un bacione. Continuate Grazie. a mandarci i vostri disegni, le vostre foto, dediche che noi leggiamo tutto quanto. Noi leggiamo tutto, eh. quando eh. veniamo qui in studio leggiamo tutto vuoi dirci qualcosa un'ultima cosa che poi chiudiamo ciao a tutti ciao a tutti ciao va bene allora ci Davide. facciamo un ciaone tantissimi baci ciao ragazzi ciao. grazie ciao ciao ciao ciao, ciao. Già, hai visto che sfida ultra alfa mega gormitica! Ma sono stati davvero bravissimi! Quindi se volete partecipare anche voi al Gormiti Show virtualmente bisogna fare solo una semplice cosa. Mandare una mail a ciaochiocciolagormitishow.com Quindi se volete ballare con noi, mostrarci la vostra collezione, o sfidarvi con i collezionabili, o altrimenti salutarci o chiacchierare con noi, basteremo mandare queste mail. Esatto, e ora già è arrivato un momento... che ah, tanto Sì, è il nostro momento preferito, andiamo... Oh, è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica. gormitica, iniziamo a leggere un pochino cosa ci avete scritto. Va bene, allora. Di prima Emanuele. Vai. Emanuele ci scrive: Guardo tutte le puntate che registrate, siete bravissimi. Lele. E ah, ha disegnato Zephyr. No. Ah, ok, ha disegnato il bracciale degli elementi. Ma l'ha disegnato benissimo! Con i token. E penso lui voglia evocare Zephyr. Eh, eh sì, così. perché l'ha anche scritto, hai visto? Okay. Grazie È stato Manu bravissimo. Grazie Emanuele, anzi, grazie, Lele, grazie mille. Giacomo, il piccolo Giacomo ci scrive Ciao Gianni e Giada, sono Giacomo Pio, ho 4 anni e sono un grande fan dei Gormiti Seguo tutti i vostri video e mi diverto con papà a fare tante sfide gormitiche come fate voi Il mio da. personaggio preferito è Lord Helios. Vi mando le foto della mia, della mia collezione e dei regali gormitici di Babbo Natale Allora, prima di tutto, che bello che gioca insieme al papà ai Gormiti Sì, Questa bellissimo. è una cosa bellissima, grazie, veramente, bellissimo E poi, eh, Babbo Natale ti ha portato un sacco di, di, di cose, un sacco di... Gormiti. Hai visto che ha tutti i magazine, È anche. vero! Hanno? Già e sta facendo anche la posa gormitica, grazie eh, sì. se noti. Sei ben preparato. Grazie, eh. piccolo Jack. Grazie mille. Poi, Poi c'è Leonardo, sì. Leonardo ci scrive Carissimi Gianni e Giada, sono Leonardo, ho quasi sei anni e sono un grande appassionato di gormiti Voglio condividere questa mia passione inviandovi queste foto Alcuni con tutti i gormiti che ho, altri con i miei gormiti preferiti Tra questi anche Palladium che okay. ho trovato sul divano questa mattina Un uh. regalo inaspettato, un saluto a tutti Leonardo Il Palladium è apparso magicamente sul tuo divano Che bello Grazie Leo, <ride> bellissimo, guarda quanti gormiti hai Hai visto come li ha ordinati <ride> Precisamente, fantastico, fantastico Sembra grazie. una mega armata grazie grazie grazie grazie eh, finiamo con mm -hmm. Davide che ci manda una bellissima foto di tutti i suoi gormiti l'attore degli elementi la Iscador mm -hmm. Lord Carrion wow Davide sei un super fan dei gormiti anche lui è una super armata è pronto per sfidare Leonardo secondo me mm -hmm. giusto allora se volete anche voi mandare i vostri disegni le vostre dediche i vostri messaggi lo potete fare a dovete andare sul sito di gormitishow.com lì ci sono tutte le indicazioni tutto quanto già la. La puntata salutiamo i nostri amici e ricordiamo cosa devono fare dovete seguirci sui nostri social facebook instagram e il nostro canale ufficiale di youtube per restare sempre aggiornati esatto soprattutto iscrivetevi al canale perché come dice Giada rimanete sempre aggiornati ok condividete il video e mettete tantissimi like un saluto da Gianni e Giada ciao ciao, ciao.